Bentornati qui sul mio canale Allora, oggi ricomincio E sono stato assente per un po' Perché ho avuto dei problemi Devo sistemare un po' di roba nel computer Un paio di programmi Quindi non potevo registrare in quel momento Poi, altra roba Ho trovato un compromesso Per averla a 1.13 cioè Ho rinunciato alla mia skin, Ne avrò una predefinita Delle due o Alex o Steve Non so quale Eccoci qua Pronti? È il primo mondo della 1.13.1 che a breve uscirà comunque la 1.14 il nuovo snap. Sono già usciti i primi snapshot. E probabilmente andremo a fare un upgrade forse più avanti. Finiremo questa serie e poi faremo la serie nella 1.14. Niente, creiamo un nuovo mondo. Speriamo. Di spawnare in un buon posto pieno di risorse vedere cosa c'è nei, nei dintorni in modo da avere già una spinta per cominciare molto bene no peraltro abbiamo messo un sacco di robe nuove sono, sono fuori che è una roba fantastica ho guardato tutti i video fatti da youtuber e ci sono di quelle robe tra fa... i relitti le alghe Eccoci qua ragazzi Allora come skin mi hanno dato La skin Ci sono, raga ci sono già i delfini Si vedono là in lontananza Dietro di me Sopra la spalla Sopra la spalla a sinistra Ci sono già i delfini raga Avete visto? è saltato fuori No bellissimo raga Dove sono? Peraltro abbiamo il nuoto veloce I delfini ma ciao ciao mi ero dimenticato che ha cambiato anche l'ossigeno quindi qua si dura un po' meno dove sono i miei delfini e i miei delfini e i miei delfini ciao Ok, siamo nati comunque su una spiaggia, su una costa, quindi molto bene. Aspettami, è sparito il defile. Scusate, è una roba che non mi torna. No, cioè siamo. Spawnati Siamo spawnati su un'isola Siamo spawnati su un'isola Un'isola deserta piena di delfini peraltro perché guardate c'è ancora il delfino lì che Guarda che bello che è il delfino Dovremmo cercare di prenderne uno io prenderò un delfino lo metterò in un acquario E farò la zona di divertimento con i delfini perché quando ho capito è Il primo mob che interagisce con il personaggio, praticamente si lancia gli oggetti lì ti dovrebbe lanciare di ritorno o riportare Poi comunque ti dà una mano a trovare i relitti e i tesori che ci sono No, siamo Siamo su un'isola ragazzi, non c'è niente da dire, siamo su un'isola Abbiamo già dei semi e Tra un po' farà buio perché come sempre farà buio ecco. Ragazzi abbiamo un relitto vicino a casa c Abbiamo un relitto Abbiamo un relitto Fum. Vola vola vola vola Modalità sub Eccola qua ragazzi Allora, si dice che nei relitti, a quanto ho visto, ci sono due chest con dei tesori dentro. E voglio vedere per cominciare subito se riesco a prendere uno di questi due tesori qua Quindi, mi rendo conto che non abbiamo tanto ossigeno. No, raga, raga, sto morendo What? Allora, non sono, riuscito a quanto, non sono riuscito a prendere tutto Però adesso è troppo rischioso Comunque abbiamo, c'erano cioè tre smeraldi Abbiamo già preso tre smeraldi, fantastico Devo stare attento ai nuovi mob che sono gli annegati che colpiscono le persone che stanno in acqua comunque C'erano 13 lingotti di ferro delle pepite d'oro che non sono riuscito, d'oro che ho preso, 6 6 da pislazzoli, 3 smeraldi, delle pepite di ferro che ce n'erano altre ma non sono mica riuscito a prenderle È una roba fantastica Per sicurezza fatemi fare una roba Non voglio magari che non so se spawnano nell'acqua bassa, però almeno così mi, mi salvo un po'. Tanto entreranno di là sicuramente i mob, ma va bene lo stesso. Allora, ci prepariamo, facciamo crafting table. Ho un cuore, cosa no buona. No buona perché ovviamente eh, abbiamo appena cominciato, però abbiamo cominciato benissimo, abbiamo cominciato, abbiamo già un sapling. Che andiamo a ripiantare qua e, e probabilmente dabbè, facciamo una roba per sicurezza guardate sicurezza facciamo un crafting table che piazziamo qua sbam crafting table facciamo una cesta sbam e dentro la cesta ci piazziamo i smeraldi e tutte queste cose qua perché non vor... Mi dispiacerebbe un sacco perderla quindi il lingotto che si deve poi un'altra roba fantastica. Guardate: cioè noi lanciamo un oggetto in acqua, lanciamo giù l'oggetto galleggia. Tata, doveva galleggiare. Eccolo ora. Stanno tornando in superficie. È perché quando li ho tirati sono andati giù parecchio. La mia, mia canna da zucchero. In lo saltiamo stra fuori dall'acqua quando è rimasta una canna. C'è un po' di scavi qua. Ci facevano giù un po' di semente andiamo qua, che ho visto che qua c'è tanta roccia. Se restiamo qua, l'isoletta andrà via probabilmente perché servirà. Quindi prendiamo il materiale, la pietra, ci facciamo subito una fornace e iniziamo a fare subito torce, cibo e picconi a roba in pietra. Quindi anche la spada, magari, sarebbe meglio visto che ha un cuore. ok ragazzi non c'era prima la pecora non c'era la pecora quella dobbiamo tenerla come oro che ci servirà per fare i per fare come si chiamano tra l'altro un po' coetala mettiamola Mi sfugge, dobbiamo fare il letto con la pepera Quindi se ne troviamo un'altra Con il grano che sto producendo adesso Proviamo a moltiplicarle E ehm, riuscire a vedere Raga avete No raga poi un'altra pecora un, altro, un altro pe pecore marrone bisogno di semi per avere più grano possibile poi ho bisogno di legna immediatamente non ci sono scheletri, dov'è il giorno? <ride> Appena viene il giorno andiamo in esplorazione Canale, quella è. E andiamo dalla parte opposta a vedere cosa si trova No, a parte opposta dell'isola, sempre dritti, vediamo cosa troviamo di bello No, beh, ma state scherzando? Ma c'è... Ma è pieno qua, a parte del mob che vogliamo evitare Cioè, raga, ma... Abbiamo trovato i coralli I miei coralli Cioè raga abbiamo trovato tre navi O quattro ho già passato Cioè raga Non l'ho mai Non l'ho mai trovato in vita mia e tra isole trovo il, subito il mesa ma stiamo scherzando se non ho mai trovato trovo qua così ma che bello subito stick no beh raga se non so se avete notato Ma c'è un'altra barca qua Cioè siamo a 5-6 barche nel raggio di... Quanto? Eh. Permesso C'è una cesta Aspettate che magari mi metto qua sopra magari. Abbiamo le tro trovato che carotte Maya. le patate cioè in teoria dalla parte opposta dovrebbe esserci un'altra cesta in teoria o oh no Bellissima idea, potremmo fare il po'. Sì, con i blocchi poi faremo una pixel di un polipo. Deciso ho deciso, faremo una pixel di un polipo. Adesso mi butto un po' avanti e inizio a spianare, a costruire un po' la casa, poi vi mostrerò. Magari prendo le pecore e inizio a dare una sistemazione a, questo, a questa tarra. Probabilmente questo terreno andrò a chiuderlo tutto e andrò a che era un'unica pianura perché. Ho sentito un Enderman lamentarsi. Vabbè. Niente, per questo episodio è tutto, io vi saluto, vi ricordo di commentare con idee, se avete idee, se avete idee, se avete idee di cosa posso fare, come ampliare l'isola, come, non so, sistemare, quali farm, soprattutto, perché ovviamente è cambiato tutto, se avete idee di fa farm, fatemelo sapere che farm e come si fanno, dove trovare il link per farle, perché... È un problema adesso. L'acqua non funziona più, quindi è una bella isola perché ho lo spolverone di pecore e di cal... muri aseni. C ho comunque un bel po' di prato verde. Questa posso chiuderla e quindi fare tipo una piccola terraferma, un piccolo isolotto, tutto mio con la zona di bosco. Le farma di cibo e tutto. Poi andrò sulla isola e farò magari la farma di alghe, visto che ci sono, visto posso fare la farma di alghe. Cioè posso fare un sacco e poi faremo l'acquario, ve lo dico faremo l'acquario tipo un mega acquario gigante tutto tropicale con i pesci, i delfini, le tartarughe, i mob, tutto un mischiotto platonico, andremo a esplorare tutti i relitti che ci sono e niente. quindi questa è le idee, vi lascio un saluto, affidante!